Ciao ragazzi, mi chiamo Mario Labate, ho 35 anni e vi faccio questa testimonianza per riportarvi la mia esperienza. Già da un po', da un bel po' di tempo soffrivo di doloretti alla schiena, doloretti che purtroppo a fine settembre mi hanno, mi hanno praticamente lasciato a letto e sono rimasto praticamente bloccato. Fascia lombare della schiena praticamente bloccata, non riuscivo a fare nulla. Mi alzavo dal letto e avevo mal di schiena, non riuscivo più a dormire. Dopo due mesi di controlli medici curanti, ortopedico, neurochirurgo, antidolorifico e cortisone purtroppo il mal di schiena era sempre... Non mi lasciava vivere, non mi lasciava dormire e avevo difficoltà, stavo iniziando ad avere anche difficoltà con lo stomaco, mi stava iniziando a venire grossi e mi hanno chiesto di assumere le medicinali e Tramite amici, tramite il sito Schiena Nuova ho conosciuto il dottor Alessino Incarnato e mi sono rivolto a loro. Dopo già le prime sedute alle quali inizialmente mh, ho avuto un approccio un attimino di scetticismo, ho notato che la mia schiena iniziava a tornare forse quella di qualche anetto fa e mi sono ricreduto. E iniziato finalmente a vedere l'uscita del tunnel, la luce, e finalmente ho riacquistato parte del mio benessere, parte del mio benessere che sta continuando tutt'oggi dopo circa un mesetto di, uh, di terapia e con la quale adesso stiamo rinforzando i muscoli antididradeazionali dei quali non riuscivo neanche l'esistenza. E le mie discopatie, che purtroppo sono rimaste là, stanno iniziando a farmi di nuovo respirare. E a lasciarmi nuovo spazio a quella che era la mia vita e niente vi posso semplicemente consigliare di rivolgervi a loro con la massima fiducia e, e nonostante ecco, che io abbia avuto questo approccio iniziale scettico da scettico eh, vi posso dire mi sono dovuto ricredere non eh, disperate non vi affidate solo alla medicina perché ecco, vi, cura, vi cura in un modo vi danneggia in un altro e io Ora mi sto curando senza prendere niente, solo rivolgendomi a loro con la massima fiducia e devo dire che sto vedendo i loro risultati.